Eccoci qui con Antonio Danise a Villanecchi alla Porta Lupa, nel cuore del Parco Fluviale del Ticino, un luogo meraviglioso, no? Antonio, tu sei un cuoco che è nato a Napoli. Sì. Come sei arrivato qui nel Ticino? Ho fatto la scuola alberghiera a Napoli. Mi sono diplomato e poi subito dopo mi sono, come si suol dire, buttato nella, nella mischia. Ho iniziato le mie prime esperienze in, in Campania, poi ho avuto qualche parentesi all'estero per approfondire un po' il discorso della pasticceria e poi mi sono trasferito qui in Lombardia. Sono qua da 14 anni ormai. Da 5 anni abbiamo iniziato questo percorso di ristorazione di qualità qui a Villanicchia e la Porta Lupa dove proviamo appunto a cercare di coinvolgere i nostri ospiti attraverso un cibo di, di qualità. Che cosa caratterizza la tua cucina qui? Sicuramente le, uh, le esperienze, i prodotti della mia terra, i prodotti del territorio che mi ospita adesso e sicuramente la, la curiosità attraverso la, la voglia di conoscere nuovi prodotti. Quindi tu mescoli un po' la tua cultura partenopea, la cultura dei grandi prodotti del sud con i grandi prodotti del nord, immagino per esempio il riso. Assolutamente sì, diciamo che il riso è il fil rouge della nostra identità e del nostro menù. Ovviamente siamo all'interno di un territorio che ha come prodotto predominante il riso, inteso come risotto, ma ad esempio anche utilizzato in pasticceria. Abbiamo realizzato una ricetta tipica campana che è la, la pastiera, sostituendo il grano utilizzando ad esempio il riso. Come definiresti il tuo stile in cucina? Lo vedo cambiare io stesso a seconda delle stagioni che passano e degli anni che passano e attraverso la voglia di realizzazione di nuove ricette e di piatti sempre più uh, fatti in maniera perfetta. Ecco, abbiamo parlato di evoluzione. L'evoluzione in cucina è l'evoluzione della cucina. Tu lavori in una cucina che ha un bel numero di anni ed è ancora in forma, no? Assolutamente, questa cucina ha dieci anni ed è per fortuna ancora bella, resistente, durevole e affidabile. E quindi è la, la cosa fondamentale per noi chef, no? Trovarci a, tro a lavorare all'interno di, un, di una cucina che sia progettata in maniera adeguata con una dislocazione delle attrezzature fatta su misura del, del lavoro che uh, si intende svolgere. Ci troviamo a gestire all'interno della stessa cucina più eventi in maniera simultanea. Questa cucina si deve adattare a tutte le varie circostanze. Cosa che non può mancare assolutamente nella tua cucina? Sicuramente il, i fornelli. I fornelli sono quelli che uh, danno più emozione no, allo chef. Ecco, A proposito di protagonisti delle ricette, qual è l'ingrediente che tu ami di più cucinare in assoluto? Se c'è. Sicuramente tutti i prodotti della, della mia terra perché ricordano la, la mia infanzia, la mia storia. Però se uh, dovessi uh, definire un prodotto preferito, è sempre il prossimo che, uh, che scoprirò. Quello che mi permetterà di imparare una nuova tecnica, una nuova ricetta. Per quanto concerne invece il tuo futuro, come lo vedi? Dove ti vedi fra dieci anni? Il mio futuro lo vedo magari qui, sempre a Villanecchia e alla Porta Lupa, avendo magari eh, ottenuto dei eh, risultati per i quali stiamo lavorando con enorme sacrificio tutti, tutti i giorni. Come affronti tu gli imprevisti in cucina? Cerchiamo sempre di, eh, di sopperire agli imprevisti, mettendoci in gioco in prima persona, quindi non fermarsi magari al malfunzionamento di un'attrezzatura, ma cercare di sostituire il malfunzionamento dell'attrezzatura ovviamente con l'intelligenza dell'operatore dell del professionista. Quindi il luogo fisico, cucina e l'impianto in questo caso ha un'importanza fondamentale. Deve essere affidabile, duraturo, costruito con materiali robusti, però ovviamente a condurre questa macchina ci deve essere sempre l'intelligenza e... La personalità dello chef, dell'operatore, della sua squadra ovviamente. Senza la squadra, ovviamente senza il team, il risultato purtroppo non, non lo si raggiunge mai. Che cosa diventerà la cucina italiana nei prossimi anni? Io spero che la, la cucina italiana diventi sempre di più una cucina vera e quindi una cucina che non si lasci trascinare, trasportare sempre e comunque dalle, dalle mode quindi affidandosi per quanto riguarda la ristorazione di qualità ai piccoli produttori alle materie prime di qualità che diventi sempre di più una cucina vera, reale e legata al territorio. Bene, Antonio Danese, Villanecchia alla la Porta Lupa, grazie. Grazie a voi. E buon lavoro. Grazie.